questo è il pane semplice poi la ricetta la troverete nel link che ha lievitato si vede come è bello gonfio adesso lo rovesciamo sul piano e vediamo se riesco a fare una treccia esattamente come la faceva mia nonna guardate, guardate quanto è bello e ci, sono, e ci sono pochissimi grammi di lievito 5 grammi lo schiaccio un po' lo allargo lo schiaccio leggermente, facciamo così, così, e adesso lo vado a dividere con un tarocco, così, in tre parti uguali, se non sono uguali uguali non fa niente, e cerchiamo di formare una treccia, così. Aspettate che mi devo così forse è meglio tagliare anche la parte di sopra per poi chiuderla perfettamente così, come avete visto, io il pane non l'ho sgonfiato del tutto. Queste pollicine purtroppo mi dispiace ma le dobbiamo scoppiare, se no poi si bruceranno nella cottura. E questo è il pane semplice. Ora mia nonna faceva questo, metteva nelle pieghe delle, della treccia le mandorle. Poi una volta che si apre il pane in cottura le mandorle si vedranno, almeno questo ricordo, vedremo se questo mio esperimento avrà successo oppure le mandorle voleranno via nella cottura. ora questo deve riposare un'altra mezz'oretta perché io sono andato sono andata a, a rilavorarlo un po spingiamo bene le mandorle dentro così siamo sicuri che Sì, che non spariscono mm. mettiamolo anche qui in ogni parte della treccia in ogni fessura che si è creata gli mettiamo le mandorle quando sarà cotto se ci riesco a farlo perché questo è un ricordo veramente lontanissimo quando sarà cotto sembrerà un gioiello mettiamo qui adesso io lo vado a cuocere nel forno fra una mezz'ora e poi vi mostro il risultato Finito del pane cotto a fra poco.